e ancora dalla flat tax alla riforma del reddito di cittadinanza cosa farà il nuovo governo? Si passa poi al sondaggio, con le elezioni si va verso un nuovo governo, dai programmi all'attualità, qual è la priorità fiscale? E si prosegue con l'IVA Formazione all'estero, i casi in cui è prevista l'esenzione. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il credito d'imposta ricerca e sviluppo per farmaci con il codice tributo per utilizzarlo in compensazione. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla domanda bonus 200 euro autonomi e professionisti al via come richiederlo con l'integrazione di 150 euro. Le istruzioni sono all'interno dell'articolo di Rosi D'Elia, si parte oggi 26 settembre alle ore 12 con la domanda online per il bonus 200 euro destinato ad autonomi e professionisti. Le istruzioni su come richiederlo insieme all'integrazione di 150 euro arrivano dalle casse di previdenza private mentre dall'Inps si attendono ancora indicazioni. Per quanto riguarda la domanda del bonus 200 euro per autonomi e professionisti, dopo una lunga attesa si parte oggi 26 settembre alle ore 12. Lo confermano le diverse casse di previdenza private che forniscono istruzioni per richiedere insieme all'integrazione di 150 euro il bonus, appunto 200 euro. Dall'Inps si attendono ancora le indicazioni ufficiali per procedere. Il via libera come preannunciato arriva dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto attuativo firmato lo scorso 19 agosto. E del decreto aiuti Ter che ha previsto delle somme aggiuntive per le partite IVA con un reddito fino a 20.0 20 euro. Proseguiamo con dalla flat tax alla riforma del reddito cittadinanza cosa farà il governo l'articolo è di Anna Maria D'Andrea, flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro sui redditi incrementali, pace fiscale e riforma del reddito di cittadinanza sono alcune delle novità proposte dal centrodestra che eh, entrano ora nell'agenda di governo che verrà nominato dopo le elezioni di ieri 25 settembre 2022. Dalla flat tax alla riforma per il reddito e cittadinanza: quali saranno i tasselli che traineranno l'azione del nuovo governo? Chiuse le urne, sancita la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche il 25 settembre 2022 si può riprendere in mano i contenuti che hanno animato la rapida e aggressiva campagna elettorale per capire cosa potrebbe cambiare con un focus particolare alle tematiche fiscali del lavoro i dettagli sono all'interno dell'articolo proseguiamo con un altro articolo sulle elezioni si va verso un nuovo governo dai programmi all'attualità qual è la priorità fiscale è il sondaggio di informazione fiscale che chiede ai lettori appunto quale sia secondo loro la uh, priorità fiscale del prossimo esecutivo per commentare si può eh, seguire quanto scritto all'interno dell'articolo e in particolare cliccare sul box partecipa al sondaggio. Proseguiamo con IVA formazione all'estero i casi in cui è prevista l'esenzione non rilevano le prestazioni didattiche e accessorie di una società che opera in qualità di ente ospitante in uno stato estero, se sono in favore di un committente privato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 469 del 23 settembre 2019. E eh, 22: Se il committente è un soggetto passivo IVA italiano, sono rilevanti e si può beneficiare dell'esenzione. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il credito d'imposta ricerca e sviluppo per farmaci con il codice tributo per utilizzarlo in compensazione. L'articolo è di Alessio Mauro e fa il punto sulla risoluzione numero 52 del 23 settembre 2022 con cui l'agenzia delle entrate istituisce il nuovo codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo per farmaci. Nel documento ci sono anche le istruzioni per la compilazione del modello f24 diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia a partire da appunto il corriere.it che apre sul programma economico flat tax reddito di cittadinanza pensioni tasse e lavoro cosa farà il governo meloni e poi borsa milano positiva dopo il voto spread stabile in caro l'euro per i timori economici i numeri del giorno, 43% riguarda le auto, crolla il numero di quelle intestate agli under 25 con un meno 43% dal 2011. Un altro numero è 700.000, dalle rinnovabili 700.000 nuovi occupati nel 2021 ma servono nuove strategie industriali. Per quanto riguarda l'energia invece petrolio e gas, prezzo in calo WTI, ai minimi sui timori di recessione e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi di Federico Fubini si intitola Spread BTP e Borsa come cambiano gli scenari dopo il voto, la sfida della crescita è un'analisi su quelli che sono gli effetti del voto di ieri 25 aprile 2022 con le reazioni dei mercati, i dettagli sono all'interno dell'articolo per questo ed altri contenuti